Anche quest'anno l'acqua gelida non ha scoraggiato gli amanti del mare a Capodanno. Nel 2023 lo spettacolo del primo tuffo è stato reso ancora più suggestivo e surreale da una fitta coltre di nebbia. Adele Lapertosa. Goliardia, adrenalina e qualche brivido. C'è chi non rinuncia a iniziare l'anno nuovo con il primo bagno dell'anno in mare. Una tradizione interrotta durante la pandemia e ripresa con gioia, dal nord al sud della regione. Pochi coraggiosi nel Foggiano, a Vieste e Manfredonia. Molto più numerosi a Brindisi, dove è tornato il tradizionale tuffo alla conca. Un appuntamento cui hanno aderito oltre 380 tuffatori, tra cui anche 22 minorenni segnando un vero record di adesioni a partecipare non solo i brindisini ma tuffatori da ogni parte d'Italia in gruppo con amici e familiari persino qualche straniero tantissimi anche i partecipanti alla Marcia Longa Nicola Iana tornata dopo due anni per la gioia dei baresi la partenza come di consueto dalla Basilica di San Nicola dopo la benedizione del padre Priore e la partecipazione del sindaco De Caro Benedicendo voi voi benedirete il mare quindi sarete voi a ricordare al nostro mare che è un mare di pace e diventa un mare di pace se tutti quanti noi diventiamo operatori di pace. Una breve corsa sul lungomare, avvolti da un'insolita quanto surreale nebbia, e poi l'arrivo alla spiaggia di pane e pomodoro. Sempre meraviglioso essere qui il primo di gennaio. E poi è di buon auspicio perché non prendiamo influenza, stiamo bene tutto l'anno, e poi auguriamo a tutti voi sempre pace e bene! Sii felice, sei a Bari!